Andrei, visto che in borsa l'azione del Campari sta perdendo quote anche se negli ultimi cinque anni è cresciuta del 67%. Qua oggi mi viene voglia di tutto tranne che di Campari, c'è un caldo pazzesco e sono contento di essere non un azionista ma uno che porta sulle quote, Sei un consumatore. Eh, ascolta, io ti, ti lancio un pacco. Eh, arrivato qualche giorno fa da Sportà in Mantova, quando ero a Barcellona tu, come al solito, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e, soprattutto, quali sono le caratteristiche. Sei in mezzo ai due fuochi, vediamo come te la cavi, dai. No, no, ma sono, sono diventato bravissimo. A Barcellona sono andato anche a vedere le gare di basket. <ride> Visto, bravo. Bravissimo. A parte che gare di basket già sei partito malissimo. Eh. Uh, sai qual è il problema? Il problema è che ci sono 38 gradi. Questo è il vero problema. E non ho neanche le chiavi dietro. Arrivo, hai delle chiavi te? Non ce l'ho le chiavi Arrivo Vai pure, vai Vado? No Sono su una sedia molle Dai, la cosa importante è che tu ti possa divertire e capire quale scarpa è, in effetti Solo che, mannaggia, adesso mi hanno svelato il trucco della maglietta e potrei aver già. La vita è dura, la vita è dura poi io sono un boy scout, quindi non mi piace imbrogliare. Allora, immagino che a sentire la scatola è sauconi. Ma casualmente hai indovinato, bravo, bravo. No dai, la prossima volta vi devi buggerare con un'altra maglietta. Ma di che scarpa stiamo parlando? Allora, innanzitutto, pesa poco? Ma... 2,60-2,80. Mescola, mi sembra... Guarda, qua sopra... Uh, c'è il Power Run Plus secondo me e qua sotto Power Run Plus e qua c'è del Power Run normale mi sembra. Non c'è il PB, Power Run PB. Ecco, eh, com'è che era? Power Run normale Power oddio. Quella delle Endorphin era power run pb potrebbe essere non lo so mi sembra beh sicuramente power run eh, quello, quello bello sarà il pb quindi è il pb è il pb cioè, ho sentito anche la, una specie di inserto antipronazione sembra qua sì sicuramente è una scarpa da velocità stabile da velocità stabile lo so, è comunque un po' pesantina. Sì, vabbè, ma noi comunque non dispiace, comunque è un allename è allenamento. Però non ho idea di che scarpa sia. Si chiama Tempus. Innanzitutto provatela e dimmi, secondo te, stesso numero Soconi oppure mezzo numero in più? Sto guardando che è carina, cioè, ha questo... No, beh, qua c'è sicuramente l'inserto antipronazione, ma di, cioè è diverso dal solito, qua usano una mescola morbida come il, il Power Run PB e in questo caso, boh, non lo so cosa sia, però è morbido, quindi potrebbe essere, non lo so, Power Run normale, non lo so è. Sei troppo accaldato, sicuramente. Ah, sto morendo, Max. Ma che non so che numero hai preso hai preso un 42 e mezzo, strano perché mi sta bene quindi diresti stesso numero? Sì, comunque stesso numero ma da provare perché questo qua è il tuo numero a me sta, sta bene quindi cioè, non la sento molto stretta in punta potrebbe stare un po' abbondante ma niente di che oh Andrea io direi di fare una cosa anzi due in primo luogo fai una corsettina in secondo luogo ci spostiamo perché qua si muore dal caldo e poi dopo ti faccio due o tre domande sulla scarpa. Guarda, me la sono appena allacciata, boh, mi sembra bella, bella comoda. Adesso valutiamo un attimino questo inserto antipronazione e ci rivediamo tra poco lì all'ombra. All'ombra, ok, a dopo. Ciao. Andrea, secondo me la temperatura è scesa, ci siamo spostati perché l'aria è impossibile. Ah. Cosa ne pensi di queste Tempus dopo aver fatto una corsettina? Non ti ho chiesto di fare un giro di pista perché comunque a 38 gradi forse ti veniva un attacco cardiaco. No, il problema è che dopo dobbiamo correre, quindi boh, chissà se, se rimaniamo vivi. Allora l'ho voluta provare perché volevo capire questo inserto antipronazione. Devo dire che sul mesopiede non lo sento, lo sento un po' qua sul tallone. L'idea mi sembra, anche se c'è il Power Run PB e questo qua, credo che sia Power Run, cos'è che? Come si può chiamare questo qua? Sì, poi nella versione successiva faremo tutte le analisi e.. Eh, tecniche, però in questo caso sì, po probabilmente power run. Doppia mescola: eh, qui guarda, si vede bene la mescola più dura e la mescola più morbida. Alla fine, messe insieme, danno molto l'idea della, della ride. Alla fine, anche se la ride non ha il power run PB, poi mettendole insieme così, sembrano una ride. Diciamo come, come idea al piede. Appoggia abbastanza in supinazione perché sento che l'appoggio è in questa zona qua anche nella camminata e poi niente c'è l'inserto quanti pronazione che non, non fa cedere è abbastanza alta mi viene il dubbio su, una, su un pronatore severo uh, se davvero tiene o, o essendo così tanto alta come scarpa possa cedere un pochino questo è un dubbio che non, noi non, non potremo risolvere perché non siamo pronatori severi ne pesiamo 95 kg beh però Andrea comunque questa ha una caratteristica unica sul mercato dal mio punto di vista perché è comunque pensata per correre velocemente ma al tempo stesso anche per eh, pronatori vedremo nel prossimo video quando facciamo un po' di test ma boh non lo so mi sembra una scarpa non così velocissima cioè mi dà l'idea di essere una ride a pensare di correre a 330 con questa mi viene un po' un dura da pensare vediamo vediamo perché non lo so magari sui fartle che può dire la sua ti direi potrebbe essere una scarpa all around ma spostata sul lento invece che una scarpa per velocità. Invece a livello di conchiglia come l'hai sentita e secondo te il bloccaggio del piede è comunque buono? Guarda la conchiglia inizia da qua praticamente. Guarda questo pezzo qua che non si riesce a schiacciare, è tutta plastica, diciamo. E arriva fino a qua dietro, qua sopra c'è il, il pezzettino del tallone morbido, ma questa qua è tutta conchiglia bella dura. Infatti mi ha, mi ha lasciato subito colpito. Non è neanche cartone questo qua dentro, credo che sia proprio plastica. Qualcuno li faceva con la specie di cartone che si metteva dentro male il piede, lo stortavi tutto. E questa è una conchiglia, nel vero senso della parola, diciamo perché è davvero dura e credo che serva proprio per, eh, per gli amici pronatori. E invece come hai visto la linguetta, lo spazio nell'avampiede e eh, ovviamente eh, la tomaia. Allora confermo lo stesso numero perché prima ho detto che il tuo numero mi stava giusto ma dopo camminandoci, corricchiando un attimo l'ho sentita che era già un po', po' più stretta. Quindi confermo lo stesso numero solito. E la linguetta mi piace, è morbida, ma la lacciatura non, non fa difetto sul dorso del piede, qualcuna così morbida mi schiacciava troppo il dorso del piede, la Tomaia mi sembra in avampiede bella traspirante, ci sono dei rinforzini qua, sempre qua sull'esterno del, pie cioè, sull del piede, cioè sull'interno del piede e anche sull'esterno, eh, credo proprio per, non, cioè, per contenere sempre di più il piede. Guarda qua, anche qua ci sono dei, degli inserti, cioè sempre il si chiama questo specie di nastrino qua, l'anellino qua che va fino al fondo della scarpa, un po' come sulla Ride 15 per consentire creare una lacciatura più, più salda al, al piede, mi sembra che abbiano lavorato diciamo nei punti nevralgici di una scarpa per pronatore. E invece l'intersuola do, a doppia densità, come l'hai vista e cosa ne pensi soprattutto? La quantità generosa di Power Run PB nella parte posteriore potrebbe anche facilitare tutti coloro i quali atterrassero di tallone. Da capire se se ne poteva mettere un po' di più ancora nel tallone anche perché alla fine il supporto era qua nel mesopiede questo pezzettino qua, questo centimetro qua di tallone forse si poteva fare ancora in Power Run Plus l'idea è comunque intelligente perché la doppia mescola non fa inserire un inserto antipronazione ma c'è proprio la, la mescola più dura che, che aiuta il piede a non cedere e invece come hai visto il battistrada che sembra tra virgolette abbastanza classico almeno rispetto ai modelli precedenti di Endorphin cosa ne pensi? Cioè, il battistrada è bello intagliato Uh, in avampiedi mi sembra che ci sia un'ottima un intagliatura, credo che davvero si faccia fatica anche, anche volendo scivolare con queste scarpe qua. La gomma è di colore diverso, magari è più dura, forse è più dura quella centrale rispetto a quella sui... Eh, quella rossa mi sembra un pochino più morbida tocchicciarla così, magari è solamente un'idea. Forse è anche un pochino più intagliata di quella della Red 15, questa qua eh. Uh, per di più quella della ride un pochino si era consumata, questa qua mi sembra che possa durare un attimino di più. E' a cioè, livello di flessibilità come l'hai vista e cosa ne pensi? L'avevo già spiegazzata prima, guarda do, fino, fino a qua dove, dove non inizia l'inserto antipronazione si riesce a, a piegare bene. Guarda, ecco, guarda, guarda qua, questo qua è proprio il punto, quando la torco di qua, questo qua si vede proprio che è il punto di appoggio di prima, l'avevo già notato prima, guarda come si alza qua dove, dove mi fa tra virgolette cedere, dove carico l'appoggio nel primo passo, dopodiché si sposta all'interno. Diciamo. E invece ultima domanda, se fossi al negozio di Garbagnate, alla pista di Garbagnate, a chi raccomanderesti questa scarpa, soprattutto eh, soltanto dopo averla vista per qualche minuto? Ma perché no, anche un atleta come me quando deve fare un lunghissimo eh, la consiglio per, per tutti i giorni a quegli atleti magari un po' eh, più su col peso, quindi agli amici da sopra i 75 kg e quindi anche un po' pesantini che un pochino cede lo stesso al piede e agli amici pronatori. Sì, secondo me può, non so, dirti Fino a che ritmi si può, ci si può arrivare, però sicuramente ci puoi correre abbastanza forte. Boh, lo so, adesso vediamo con le prossime uscite, valutiamo e poi ti dirò. Va bene, grazie Andrea, divertiti in Sicilia, questo video uscirà lunedì, io spero di vederti presto. O oh, martedì alle ore 19, mi vedete su RaiSport, al giro di Castelbuono, o oh, se avete anche voglia fate qualche foto e taggatemi su Instagram. Va bene, ciao! Ciao!